Diciamo, i consiglieri sul fatto che noi stiamo facendo le visite ai campi e conosciamo bene la realtà appunto del, eh, la realtà che è stata creata su Roma. Volevo poi specificare che continuare a parlare di nomadi è quantomeno improprio. Perché io penso che appunto la Presidente Catini facesse riferimento al, al sistema Campi che dal 2008 col decreto del, del Presidente della Repubblica, se non erro, del 21 maggio del 2008 è stato creato. L'emergenza Nomadi, ricordiamo, con un approccio emergenziale assistenzialista che ha portato ai 76 milioni di euro spesi a vantaggio di chi, ce lo chiediamo tutti, e non è questa la sede. Quindi prima di tutto questo ricordiamo bene che l'aver parlato di Nomadi ha portato anche alla situazione popolazione attuale, l'aver leggermente sbagliato diciamo, la, la definizione di questo tipo di popolazione. Ricordiamo che siamo arrivati al, 2, al novembre del 2011 con il Consiglio di Stato che ha appunto da, da, messo una pietra tombale su quella triste vicenda di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze e pagano le conseguenze in primis la popolazione rom sinta e camminante dettizzata e i cittadini che abitano intorno a questi campi come avete ricordato quindi cerchiamo anche di ristabilire bene e di non fare revisionismo storico anche su questo abbiamo una strategia nazionale come ricordavamo del 2012 che ci dice che dobbiamo lavorare contemporaneamente su, su più fronti in questa delibera di iniziativa popolare non sono previsti tutti gli aspetti sui quali noi dobbiamo lavorare per essere efficaci. Ricordo poi che noi abbiamo revocato il bando che potevamo revocare di 6.126.000 mila euro, e questo in forte discontinuità col passato e sono i dati che venivano anche riferiti, perché 6 milioni scusate ovviamente, 126 euro, perché è importante adesso dire ai cittadini romani che noi stiamo facendo qualcosa di sostanzialmente diverso dal passato. E quindi banalmente stiamo studiando e approfondendo. Stiamo, abbiamo previsto con una delibera un ITER e quindi il piano al quale si faceva riferimento è stato dato in consultazione, come richiedono le indicazioni europee e nazionali. Anche qui abbiamo non creato discriminazioni e quindi tra le associazioni ci siamo, abbiamo fatto riferimento all'ALBO dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, e quindi la bozza di piano, che è una bozza, è stata mandata in consultazione alle associazioni non scelte da questa amministrazione, ma quelle che fanno parte di un, di un albo nazionale che eh, appunto, è gestito dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale. Questo eh, abbiamo quindi ricevuto delle proposte di modifica. Abbiamo incontrato le associazioni, questo per dire come noi stiamo rispettando gli impegni presi e, la, e stiamo rispettando i tempi previsti dalle delibera di dicembre e dalla memoria di novembre. Quindi su questo vorrei soltanto aggiungere che il tema dei rom sinti e camminanti, proprio perché una parte della razza insomma, della delibera proposta era anche quella di non creare delle, dei servizi e, speciali in qualche modo e questo tema rientrerà anche nel piano sociale cittadino che stiamo eh... Scrivendo anche insieme ai cittadini e alle associazioni tramite dei momenti di incontro in tutti i municipi. Quindi uno dei temi affrontati è stato proprio quello delle popolazioni rom, sinti e camminanti. C'è stato, come sapete, un dibattito molto acceso, molto ricco anche di contenuti e di spunti, proprio perché noi vogliamo che queste popolazioni, come veniva ricordato, siano trattate come tutti gli altri. Quindi devono rientrare anche nel piano sociale cittadino con delle azioni eventualmente di discriminazione positiva e non di discriminazione negativa, come come appunto è prevista nelle indicazioni internazionali. Segnalo eh, soltanto che, avete visto dai giornali, c'è stato... Eh, ci sono state le osservazioni eh, conclusive del, eh, del Comitato sui diritti umani, hanno riguardato come sempre anche la discriminazione contro i rom, sinti e camminanti, tra le altre cose, entreremo poi nel merito delle altre, c'è cioè proprio la richiesta di rimedi legali rispetto alle persone rom, sinti e camminanti che sono stat state discriminate proprio dall'aver eh, dall decretato una inesistente emergenza nomadi nel 2008. Grazie. Grazie a lei, Grazie a lei signor Capriccioli. Interviene sulla delibera l'assessore Baldassarre. Prego assessore. Sì, grazie, ringrazio insomma, veramente anche tutti i cittadini insomma, che sono stati coinvolti, come dice, giustamente sottolineava, su un tema non semplice no? e anche affrontato molto spesso anche sui media in modo non adeguato. Insomma. E, innanzitutto tengo a dire che condividiamo, abbiamo avuto già modo nei mesi trascorsi, insomma passati, di, di parlarne anche con le associazioni proponenti questa delibera, condividiamo l'analisi, condividiamo la necessità di avere un forte eh, monitoraggio, e con, condividiamo la necessità di avere un governo pubblico no, del, del fenomeno. Eh, però, ecco, come veniva detto, questa delibera è del, del 2015, quindi degli elementi di novità sono stati introdotti sia dalla normativa nazionale sia dall'azione di questa amministrazione. E, mh, quindi eh, la questione è, è centrale in questo momento è: innanzitutto, noi stiamo lavorando per una riorganizzazione complessiva del sistema. E giustamente lei evidenziava come noi dobbiamo occuparci delle diverse diciamo, tipologie di migranti e essere molto precisi per poter dare una risposta adeguata in termini di diritti. E allora, prima di tutto stiamo eh, pubblicando e sarete insomma, tutti invitati eh, anche come organizzazioni ed associazioni una, um, un rapporto che fotografa la situazione del sistema di accoglienza su Roma, delle diverse modalità dell'accoglienza perché veniva ricordato che c'è cioè, il sistema SPRAR ma poi non dobbiamo ricordare che ci sono eh, i CAS, questi centri di accoglienza straordinari che sono appunto gestiti dal Ministero dell'Interno i cosiddetti immobili pubblici e privati impropriamente adibiti ad abitazione come vengono chiamati eh, tecnicamente le occupazioni e su, su Roma come sapete ce ne sono molte e molte sono anche eh, le presenze di eh, persone straniere e, mh, diciamo, adulti e minorenni in queste occupazioni ci sono poi eh, altre forme io vorrevo soltanto raccontarvi che a livello cittadino noi abbiamo prima di tutto già incontrato eh, che è il delegato dell'UNHCR per il Sud Europa, quindi abbiamo già discusso anche con loro eh, quello che noi stiamo diciamo, facendo proprio perché riteniamo come veniva ricordato che il punto di vista anche di un'organizzazione internazionale possa essere molto utile, possiamo imparare molto da altre esperienze e poi abbiamo avuto eh, delle nuove linee di guida del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, lo dico perché molto di, di quello che voi dicevate nella delibera, per esempio come sa le linee guida prevedono da un minimo di 10 a un massimo di 60 posti per l'accoglienza e cercano poi di qualificare questa accoglienza. Ecco, noi ci stiamo muovendo nelle diverse sedi istituzionali proprio per dire: uno, che Roma non può accogliere altri migranti, poi facciamo un discorso a parte per i transitanti ma non può accogliere perché deve qualificare questa accoglienza, perché abbiamo i numeri che possiamo avere rispetto e che venivano ricordati, circa eh, 3.000, sono 2.746 i posti per l'accoglienza SPRAR, abbiamo i circa 400 posti per il circuito non SPRAR, comunque il circuito cittadino sempre dell'accoglienza, però è importante dire che noi dobbiamo qualificare l'accoglienza sia per le persone che accogliamo, sia per i cittadini romani. E, e vi già dico, vi dico già che, appunto, che da questa mappatura è evidente come ci siano dei territori su Roma, ma lo sappiamo noi tutti che abitiamo in questa città, che sono eh, più sotto pressione rispetto ad altri eh, sulla presenza. Allora noi dobbiamo fare a livello municipale, cittadino della città metropolitana, della regione ma così come della nazione e dell'Europa lo stesso ragionamento, cioè dobbiamo avere un'accoglienza diffusa questo è l'unico modo attraverso il quale eh, diciamo, riusciremo veramente a governare questo fenomeno un'accoglienza diffusa, a partire dal, dai municipi l'altro tema è un'accoglienza di qualità e giustamente voi portate l'attenzione al monitoraggio allora noi eh, nel dare questa, questo, questa questa, diciamo, questa rimpostazione di sistema abbiamo innanzitutto eh, chiaramente aderito al bando SPRAR quindi confermando eh, i numeri e dico anche che c'è un tema rispetto al disagio mentale su Roma soltanto sei sono i posti per eh, appunto richiedenti asilo o rifugiati in situazione di disagio mentale quindi stiamo facendo un raggiamento con il Ministero dell'Interno perché questi sono tutti i fondi del Ministero dell'Interno, questo va detto chiaramente. E, mh, abbiamo eh, quindi la, uh, la necessità di qualificare e per questo abbiamo previsto uno sportello unico integrato. Che, che svolgerà tutta una serie di attività così come una parte di supporto alla rendicontazione e questo sta anche dentro il discorso del monitoraggio e della, della puntuale attuazione di quanto previsto poi dai eh, capitolati. Abbiamo poi nel circuito non, cosiddetto non SPRAR confermato i 390 posti e qui eh, nel circuito non SPRAR voi considerate che ci sono soprattutto gli ex eh minorenni, neomaggiorenni, quindi anche cercando e eh, stiamo cercando dal punto di vista dell'intervento di creare un continuum tra la presa in carico attraverso eh, l'accoglienza in ambito minorile con quello poi quando si passa alla maggiore età perché in questo momento c'è proprio uno scalino invece nella presa in carico e, ehm, Rispetto all'interlocuzione, è chiaro, noi l'abbiamo detto nelle linee programmatiche, per noi il luogo chiave è il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza per l'interlocuzione con i soggetti che anche voi ricordavate, la Questura, la Prefettura, le Forze dell'Ordine in generale e le altre istituzioni regionali e locali competenti. E lì stiamo lavorando, perché è importante per, per riuscire ad accogliere che ognuno faccia la propria parte. Quindi l'interlocuzione è, direi, eh, costante, perché... Ehm, per rispondere in modo adeguato dobbiamo prenderci carico di di dei migranti che devono essere sotto la responsabilità di Roma Capitale e non altri. E questo è un passaggio fondamentale, vengo dopo a questo punto quando parliamo in particolare eh, dei migranti cosiddetti transitanti. Dal punto di vista, po poiché noi eh, vorremmo uscire e stiamo veramente cercando di essere coerenti con questo nelle azioni che portiamo avanti, uscire dalla logica dell'emergenza, perché non è un'emergenza, è un fenomeno permanente che noi dobbiamo essere in grado di, di gestire adeguatamente. Abbiamo inserito questo tema all'interno del piano sociale cittadino che stiamo elaborando. Ricordo anche in questa sede, 13 anni dopo l'ultimo piano sociale cittadino e forse parte anche delle difficoltà che anche voi no, in questo ambito riscontrate, stanno anche in una mancanza di programmazione dell'ambito sociale sociale e quindi anche dell'ambito dell'accoglienza. E quindi parte del piano sociale cittadino sarà dedicata anche ai migranti. E sui transitanti, come sapete, è uno dei temi, ne abbiamo parlato anche già insieme in questa sede, e è uno dei temi che noi abbiamo affrontato fin dall'inizio, perché la situazione che abbiamo trovato era quella descritta, cioè migranti accolti in strada grazie all'intervento di organizzazioni e associazioni di, di volontariato. Quello che abbiamo fatto è aumentare i posti fin da subito, siamo arrivati fino appunto, alla possibilità di accogliere tutti, proprio anche grazie al fatto che le persone che erano accolte nel circuito gestito da Roma Capitale e che avevano fatto richiesta di re relocation siano appunto, eh, passino subito al, passato, al circuito di accoglienza del Ministero dell'Interno. Per i transitanti abbiamo previsto che cosa? Abbiamo studiato altri modelli, lei faceva riferimento al modello di Milano, per questo abbiamo previsto dei, dei posti certi all'interno del circuito cittadino, la ristrutturazione di un posto che verrà vicino alla stazione Tiburtina anche proprio per dare delle risposte come dicevo adeguate e che verrà dato appunto per i eh, senza fissa dimora in particolare per gli stranieri senza fissa dimora come la legislazione in, in vigore ci permette di derubricare queste persone e qui prevediamo anche un momento eh, di primissima accoglienza rispetto all'informazione, all'orientamento e quello che lei diceva. Tutto questo sta all'interno di un piano più ampio che prevede una distribuzione su tutto il territorio cittadino perché la, la vera sfida su Roma non è la primissima accoglienza è anche la primissima accoglienza perché fa la differenza lo sappiamo sulla presa in carico ma è il tema dell'inclusione sociale. Allora su questo dico e chiudo perché per non rubare altro tempo, noi la prossima settimana eh, sigleremo con il, la Prefettura un protocollo d'intesa. E un protocollo d'intesa che è dedicato in attuazione di una circolare del ministero dell'interno del 2014 alla possibilità per i chiedenti asilo di fare attività di volontariato sul territorio cittadino questa per noi è una risposta e dico chiaramente richiedenti asilo lo, attività di volontariato perché questa per noi è una risposta sia per queste persone che possono quindi su base volontaria contribuire appunto al benessere della, della comunità che li accoglie ma è una risposta anche rispetto ai cittadini che come sapete non, eh, non perdono occasione molto spesso nel dire queste persone che sono in strada senza far nulla quindi questa è una situazione nella quale c'è un vantaggio da entrambe le parti la stessa cosa faremo eh, sui minorenni stranieri non accompagnati abbiamo trovato tutta una serie di protocolli anche con gli organi giudiziari ma non solo noi abbiamo avuto l'accordo con la profettura, il, il protocollo successivo sarà per la presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati secondo alcune esperienze positive ad esempio della città di Palermo dove e noi consideriamo Roma, lo abbiamo sempre detto come se fosse un altro porto perché sappiamo che è una capitale di una di una eh, di una nazione europea comunque ha delle caratteristiche diverse da tutte le altre città quindi abbiamo studiato l'esperienza di Palermo in cui hanno messo tutte le istituzioni e le organizzazioni questa è l'innovazione che noi ehm, inseriremo per la presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati in modo che si sappia esattamente chi fa che cosa e e ognuno appunto possa contribuire. Questo per dire che condividiamo l'analisi ehm Diciamo proposta dalla delibera e purtroppo è una delibera che arriva in quest'Aula chiaramente non per, per nostra volontà, troppo tardi e, e invece io penso che le, le, le, le novità eh, sia dal punto di vista normativo nazionale che gli atti di questa amministrazione rendano superate parte appunto delle eh, proposte. Rimango convinta e sono d'accordo con la necessità di garantire comunque un coordinamento e un monitoraggio che era parte appunto della, della proposta. Le modalità attraverso le quali questo eh, monitoraggio e coordinamento viene Realizzato sono altre da quelle proposte in delibera. Grazie. E grazie. E abbiamo avuto modo in questi mesi di incontrarci più volte, appunto, con il presidente dell'Associazione 21 Luglio. Abbiamo avuto modo anche di leggere in quel caso non apprezzare i contenuti di alcune insomma, prese di posizione soprattutto perché eh, diciamo, non, non li teniamo veritiere con quanto stiamo facendo cioè, nonostante io eh, ringrazio lui e ringrazio tutte le associazioni che hanno eh, contribuito a redigere, approfondire e quindi scrivere questa delibera che poi hanno sostenuto l'impegno nell'ottenere le, le firme per la sottoscrizione Ehm, dico subito che ehm, quello di scrivere un piano finalmente diverso cioè un piano e, e per diverso intendo un piano che abbia un impatto positivo prima di tutto sulla popolazione rom sinti e camminante e un, un piano che abbia un impatto su positivo sul resto della cittadinanza che proprio a causa delle politiche finora realizzate rispetto ai rom sinti e camminanti che portano alla ghettizzazione e a creare dei luoghi intorno ai quali sia per responsabilità delle popolazioni stesse, sia per responsabilità di altri cittadini che non abitano nei campi, si creano situazioni di illegalità noi vorremmo fare un piano diverso quindi siamo, abbiamo cercato di lavorare molto sul metodo, abbiamo cercato molto di approfondire per capire quali possano essere le modalità che ci portano realmente ad innovare allora prima di tutto quello che abbiamo già fatto abbiamo bloccato tutto quello che potevamo bloccare, l'ho già detto prima, c'è stata la revoca di un bando questo era un impegno preso chiaramente nelle linee programmatiche perché è molto importante qui che i fondi previsti siano utilizzati realmente per questa popolazione e molto spesso invece sono stati, come ben sappiamo, utilizzati per lucrare e quindi sono stati utilizzati per altri e non per queste persone. Il secondo aspetto al quale abbiamo dato priorità era che nell'ambito di una programmazione europea tramite il PON Metro, come sapete ci sono dei fondi a disposizione per il superamento di du due campi, e la monachina e la barbuta e quindi siamo in, abbiamo dato chiaramente la parte di competenza nostra e dare l'indirizzo politico ma sono in pubblicazione appunto in pubblicazione il bando per appunto dare attuazione a questa progettualità. Dal punto di vista degli atti ricorderete la memoria di giunta del 18 novembre in cui abbiamo tracciato anche un percorso per dare un'indicazione su come ci stavamo già muovendo e poi una delibera. Questa delibera ha previsto e Stasolla lo ricordava noi avremmo portato domani in giunta. Avremmo portato in, domani in giunta eh, la delibera con il piano che abbiamo elaborato, però proprio per dare ascolto ai cittadini e, e un'ulteriore opportunità, perché già diciamo, ci siamo visti un'ulteriore opportunità di ascoltare le associazioni e le organizzazioni, ritardiamo la presentazione. Abbiamo già preso accordi per vederci nel più breve tempo possibile, proprio perché non vogliamo che questo sia... E questo siamo d'accordo, una proroga si ne dia, ma sia una questione appunto di una o due settimane, perché eh, questo piano è necessario. Dico anche che contemporaneamente il piano sarà un piano di indirizzo strategico, contemporaneamente abbiamo già attivato dei tavoli municipali perché è chiaro che comunque. Come sa chiunque conosca la situazione dei campi, va fatto poi un ragionamento campo per campo. Per arrivare al loro superamento, questo superamento evidentemente è un processo che va monitorato e qui il monitoraggio dei risultati ottenuti sarà un aspetto fondamentale di questo piano. Quindi mi sento di dire a nome della Giunta che accogliamo la proposta appunto di rimandare il passaggio in giunta eh, del piano che abbiamo elaborato per consentire una fase ulteriore di ascolto delle associazioni. Grazie.